Grazie, grazie. Sì, come diceva la professoressa, è chiaro che in un'ora e mezza non è che vi posso dare no? la, la, la conoscenza del diritto d'autore, che è una materia abbastanza complessa e, e, e ampia. Non avete neanche la forma mentis tipica del giurista, quindi io le slide le ho impostate in modo abbastanza eh, semplice, abbastanza efficace a livello grafico. Allora, A livello grafico le mie capacità grafiche, come vedrete, non è che sono praticamente raffinate, però ci sono delle immagini che vi evocheranno un po' di concetti. E um, ho ridotto al minimo la parte di norma giuridica, no? quindi avremo degli articoli che vi farò vedere, giusto per capire di cosa si occupa il diritto d'autore, ma il resto saranno appunto immagini, schemi, eh, slide abbastanza eh, sintetiche, abbastanza eh, rappresentative di concetti più che di, di norme. Ehm. Um, eh, sì, diciamo che io ho abbastanza, nonostante venga dal mondo del. del da, da, una, da uno studio classico di giurisprudenza, anche ancora vecchio ordinamento, quindi quattro anni. Poi ho fatto una seconda laurea in scienze della pubblica amministrazione, ma un dottorato in. Società dell'informazione, quindi era un dottorato un po' particolare, adesso non esiste più, purtroppo l'hanno fatto accorpare dalla scuola di, di, di dottorato in, in altre materie, eh, però ecco era un dottorato interdisciplinare, quindi avevo a che fare spesso con i letterati, con gli umanisti in generale, ma anche i sociologi, gli esperti di comunicazione. E quindi, diciamo, normalmente mi riconoscono di riuscire a, a parlare con un pubblico che non è strettamente di giuristi e farmi capire. Spero che, sia, che succeda anche oggi così. Ehm, abbiamo, abbiamo detto fino alle 10.10, .10, vero? Ok, così mi regolo. Voi se dovete farmi domande non fatevi problemi, eh, interrompetemi pure e, e cerchiamo di, di, di dialogare, di renderla meno, meno frontale possibile. Eh, come diceva la professoressa, ehm, il tema del diritto d'autore fino a un po' di anni fa effettivamente veniva lasciato a, ad alcuni operatori del, del, diciamo, del settore delle produzioni culturali molto, molto, inteso in senso molto classico, quindi gli editori, eh, vabbè, a parte gli avvocati che si occupano di questa materia, ma poi gli editori, i produttori discografici, gli autori professionisti, e via dicendo, quindi archivisti, bibliotecari, eh, esperti di comunicazione, figure che normalmente non se ne preoccupavano. Adesso con con il nuovo contesto di, di comunicazione e di, di, di, di informazione che abbiamo diciamo, con, con il mondo digitale, con la rivoluzione digitale negli ultimi 15 anni, tutte queste figure in realtà vengono investite dal, dal problema del diritto d'autore. Perché in qualche modo ci, ci come dire, incrociate il terreno, organizzate l'evento culturale, dovete fare la locandina. No, eh, so, ecco, L'altro ieri abbiamo fatto questo, questo convegno, però prima del convegno ci hanno intervistati lì sotto per fare un piccolo video che andava sul sito dell'università, sui canali social dell'università, abbiamo firmato una liberatoria per dire che la nostra immagine poteva essere utilizzata e ce l'hanno fatta firmare due responsabili della comunicazione che sono due giornalisti che quindi probabilmente hanno una formazione più simile alla vostra, più tipicamente umanistica e non, e non da, da giuristi, no? Quindi vedete come appunto figure che normalmente non se ne occupavano, adesso si sono chiamate a occuparsene. Io stesso, io forma, oltre a fare l'avvocato in, in senso di consulenza classica, contrattuale, quindi sostanzialmente, eh, mi trovo spesso a fare formazione, quindi corsi di aggiornamento professionale, e la categoria che me ne chiede di più è proprio quella dei bibliotecari e degli archivisti, ultimamente. Non so se è perché ci sono concorsi in ballo, però normalmente sono... Eh, discutevamo l'altro giorno il fatto che invece i giornalisti sono latitanti su questa materia e non si capisce come mai perché adesso proprio la direttiva di cui, non so, a loro c'erano, sono tra il gruppo che c'era a seguire, a no, un altro, un altro gruppo. Eh, esatto non sono venuti, ok, vi siete persi una cosa che pe peccato, adesso avremo i video e, vi e sarete obbligati a seguirli, perché verranno chiesti all'esame, no, classico metodo. No, ehm, no abbiamo parlato di, di, di, di questa nuova direttiva, che oggi vi accenerò giusto nell'ultima slide, perché non riusciamo ad arrivare a un livello così verticale. Abbiamo parlato di questa nuova direttiva che... Ehm, crea dei nuovi diritti direttiva europea che crea dei nuovi diritti proprio a favore degli editori di giornali e quindi ovviamente c'erano un rappresentante degli editori in senso generale dell'AIE, Associazione italiana editori, ma poi c'era un giornalista che aveva fatto un intervento insomma anche abbastanza infervorato sulla eh, tutela dei, dei diritti del, del mondo dell'informazione dell del, del giornalismo. Ehm, e e poi, come vedrete, c'è in questa direttiva, appunto in quest'ultima slide che vi farò vedere, qualche novità proprio per il mondo degli archivi, che vengono in, inseriti in una definizione più ampia di, di eh, i, i, enti del tutela del patrimonio culturale. Vabbè, dopo, dopo ve lo farò vedere. E, e in questo convegno c'è stato l'intervento, ovviamente in un convegno di tre ore non è che anche lì non puoi coprire tutti i temi della direttiva, però c'è stato l'intervento un di una giurista che adesso sta... In, in Scozia, che ha parlato del cosiddetto test, text and data mining, cioè in inglese estrazione di, no, mining, da, da miniera in realtà proprio, quindi estrazione di eh, testo e dati da opere dell'ingegno, opere creative e quindi un nuovo diritto, tra cui appunto delle, mh, ci sono delle regole nuove proprio per chi fa attività di ricerca scientifica, di archiviazione e di, di conservazione di... di, di del patrimonio culturale, quindi cose che dovrebbero in qualche modo incrociare il vostro terreno. Vado con le slide, faccio prima condividi schermo, immagino, e faccio tutto lo schermo, sì. e poi, ok, io qua però preferisco andare a schermo intero, cioè con... Sì? proprio schermo intero, che okay? è modalità schermo, eccolo qua, CTRL, L, vi devo ricordare, e questo qua lo mettiamo in un angolino che mi dà fastidio. Allora, vabbè, i loghi che vedete qua in alto, Copyright Italia, è un sito web in cui io pubblico un po' dei miei eh, materiali divulgativi, informativi sul diritto d'autore, quindi se, se la materia dovesse destare particolare curiosità potete trovare dei, dei veri corsi, corsi di formazione che mi ho registrato, che ho fatto soprattutto in questi ultimi anni, anno e mezzo, due anni, in cui siamo passati in didattica a distanza, eh, e quindi tutta la mia attività che prima facevo in aula eh, si, è, si è portata online, e quindi ho avuto modo di registrare meglio e, e, con, e con più frequenza i miei corsi. Quindi chi volesse approfondire, ovviamente come vi ho detto in questa ora e mezza difficilmente riusciamo a fare le cose bene, può trovare lì dei videocorsi interi, come anche dei libri, dei materiali da scaricare. Array è invece il, il nome del, dello studio associato, se così vogliamo chiamarlo, del network di professionisti più tecnicamente, di cui faccio parte, siamo io e altri cinque avvocati che si occupano un po' di, di questi temi. Io sono quello più sulla proprietà intellettuale in senso puro, poi ci sono quelli che si occupano di diritto dell'informatica e di privacy. Um, ho messo un titolo io non sono bravissimo a fare i titoli quelli a effetto però li faccio molto descrittivi nel senso che si capisce di cosa si parla Normalmente, copyright e archivi, un'introduzione un'introduzione necessariamente perché come vi ho detto in un'ora e mezza non si può che fare un'introduzione e vi, vi dirò le, insomma, vi darò un po' di principi sul copyright e vi farò vedere come questo, questa materia si incrocia col mondo degli archivi niente di più niente di meno um, la bottiglia, scusate prendo la bottiglietta d'acqua perché ogni tanto bisogna acqua e quindi iniziamo le danze ecco vabbè qui com come dicevo vi ho lasciato un po' di rifer riferimenti social ma anche più che altro Slash Share non so se lo conoscete Slash Share è una piattaforma in cui si pubblicano slide come dice il nome stesso e trovate queste stesse slide quindi credo che ve le farà avere comunque la professoressa però se le volete condividere anche fuori no, eh, io non ho problemi nel senso che io sono Molto, lo sa la professoressa, molto open come, come approccio nella, nella gestione dei diritti sui miei contenuti. Ho dei, interi libri, i miei interi libri lasciati sotto licenze open che si possono liberamente condividere. Quindi non c'è problema anche con le slide. Basta che condividete il link a slide share e la gente le trova. E le può anche con, basta avere un account da LinkedIn e le, e le scaricate anche. Poi c'è Twitter, c'è Facebook, c'è il canale YouTube, non l'ho messo, però più o meno lo trovate passando da Copyright Italia, perché Copyright Italia lo faccio l'embed dei, dei miei video su YouTube, quindi trovate le stesse cose. E poi il blog, dove parlo di aggiornamenti, notizie, cose varie. Um, ecco, cominciamo con i concetti, perché... Allora, co più che i concetti, il concetto più o meno non è tanto... è più o meno lo stesso. Il, il problema è terminologico, no? perché spesso noi sentiamo usare queste tre espressioni e non capiamo bene se, stanno, se si sta parlando della stessa cosa. Copyright, diritto d'autore, proprietà intellettuale, no. al convegno una, uno dei relatori ha detto no, io parlo di diritto d'autore, perché da noi si deve parlare di diritto d'autore, ed è vero. Noi siamo uno di quei paesi eh, che nel loro, diciamo, eh, ordinamento giuridico, nel loro corpus normativo, usano l'espressione diritto d'autore. E c'è una, una, una matrice storica in questo sulle cose storiche no, non azzardo, perché avete la professoressa Formiga che vi può insegnare molto bene. Però ecco, diciamo, la, la matrice storica di queste due parole è eh, diciamo, legata, diciamo, semplifico molto, però legata a due diverse rivoluzioni. La prima, copyright, rivoluzione industriale, quindi all'inizio del sette, 1700, e diritto d'autore, rivoluzione francese, quindi fine del 1700. E perché da noi, guarda caso, si usa quella diritto d'autore? Perché noi siamo stati figli no? cioè, del modello francese in tanti, in su tanti fronti, anche su quello amministrativo, no? eh, non so, il catastro, Cioè, tante cose le abbiamo ereditate, ce le ha portate, volgarmente detto, Napoleone con la sua eh, invasione, ne, soprattutto nella zona del nord Italia, e eh, vabbè, in realtà qua abbiamo... Insomma, un, un po' Austria e un, un po' Francia, potremmo dire, però ecco, in, nel, nel regno di Savoia, che poi è stato il regno d'Italia, che quindi ha avuto le prime leggi eh, civili, costituzionali e eh, amministrative, che poi si sono a tutto il regno d'Italia, era il modello francese che dominava. Però quasi un secolo prima in, in, in Inghilterra ci si era posti lo stesso problema. Poi, se proprio vogliamo andare a, a, a indietro nei, nei secoli, in realtà la Repubblica di Venezia, la Serenissima addirittura nel mille, fine 1400-1500 si era già posta la questione del dell'attribuire un, un diritto esclusivo a chi crea e a chi inventa. Utilizzando però un meccanismo un po' diverso da quello che è il, il copyright e il diritto d'autore moderno, che è quello dei privilegi, anche lì basta leggere il recente libro della professoressa Formiga e trovate qualche informazione di più. Però ecco, diciamo, a me serviva adesso darvi il chiarimento di queste parole no? che sentite spesso. Io, ad esempio, già nel titolo delle mie slide io ho scelto di usare l'espressione inglese. no? per essere proprio preciso, essendo io un giurista italiano in un'università italiana che poi mostrerà delle norme italiane, avrei dovuto dire diritto d'autore. Però cosa succede? Che poi, in un certo senso, a livello anche giornalistico, queste due espressioni si sono più o meno unite, cioè nel senso vengono utilizzate quasi l'una come la traduzione dell'altra. No? se voi cercate su Google, Se mettete su Google Translate o su un dizionario di inglese generico, quindi non giuridico, copyright lo traduce diritto d'autore, e viceversa, no? Eh, però all'esame, se voi andate all'esame, soprattutto a giurisprudenza, e le usate come sinonimi, bocciati, perché vuol dire non aver capito tutto il discorso storico e, e culturale che ci sta dietro. Ve lo faccio molto brevemente, perché sennò no non, non riusciamo a finire. Però ecco, qual è la questione? Che Nella rivoluzione industriale del 1700, il... Eh, il dibattito che si era creato, che più che un dibattito era proprio una, una, un conflitto tra, classi, tra, tra categorie professionali, cioè da un lato erano gli stampatori, dall'altro erano gli autori, stampatori, attenzione, non editori, eh, che poi su questo lascio appunto precisare, però all'epoca erano gli coloro che prendevano manoscritti opere di autori, che principalmente erano opere o letterarie o teatrali, no? perché voi dovete fare uno sforzo di pensare che cos'era il 1700, quali tipi di opere si potevano riprodurre in copie, No, le opere letterarie principalmente anche le opere musicali sotto forma di spartiti ma era già una cosa molto più di nicchia cioè non c'era un mercato eh, sì, forse tra i musicisti però principalmente si parlava di opere letterarie di opere destinate al teatro quindi le sceneggiature teatrali che venivano si, si, si era iniziato a capire che si potevano duplicare in copie senza un gran costo cioè un, nel senso una volta fatto un investimento per produrre la matrice da cui stampare le copie il costo delle copie era, era sempre minore, a, quanto più diventava alto il numero di copie. No? Quindi io che ne stampassi 1000, 1500, 3000, eh, il lavoro era più o meno lo stesso, mancava l'aggiunta car cioè della carta e della rilegatura, però dopo io stampatore guadagnavo sempre di più, perché avevo tante copie da distribuire, le vendevo io e l'autore era quello che rimaneva fesso, nel senso che era quello che aveva scritto l'opera, ma non trovava una remunerazione dalla maggior vendita di queste copie di, di un'opera che aveva scritto lui. Si era creato quindi un conflitto, diciamo, sociale, un conflitto tra categorie commerciali e economiche, che la regina Anna d'Inghilterra a un certo punto ha deciso di mh, regolamentare, con un atto che dopo vedremo in una slide, che era il, copyright, il primo Copyright Act, cioè la prima legge sul diritto sul copyright, scusate, inglese, che è del 1710, Regine, Statuto della Regina Anna, Statute of Anne, ehm, che è un po' la pietra migliare, no? quando si usa a dire, eh, quando è nato il copyright si dice 1710. Anche lì, semplificando molto, perché come vi ho detto, in realtà il concetto di diritto d'autore, di, di riconoscimento anche da paternità intellettuale, esisteva addirittura dall'epoca dei greci e dei romani, quindi... Eh, è un po' semplificatorio ecco, dire che è nato tutto lì, però ecco, sicuramente dal punto di vista giuridico quella è stata una pietra miliare importante. Eh, però come vi ho detto noi non siamo figli di quel modello lì, siamo figli di un altro modello che è quello della rivoluzione, scusate, della rivoluzione francese, che ha proprio tutto un background diverso. E il background è quello dei principi dell'illuminismo, che cercano di mettere al centro eh, l'essere umano, la figura l'intellettuale, la figura che crea l'opera. Ecco perché si parla di diritto d'autore, cioè si mette molto l'accento sul concetto di autore, di autoralità, quindi della persona che crea l'opera. Vedete che copyright invece mette l'accento sull'attività di copia. E basta leggerle, basta fare un'analisi etimologica, insomma siete degli umanisti, quindi queste cose qua non ve le devo insegnare, anzi probabilmente le insegnate voi a me, però copyright è il diritto di fare copia, quindi mette chiaramente in evidenza l'attività di, di realizzazione copie. E chi la fa? Non la fa l'autore, l'abbiamo detto prima, la fa colui che ha i capitali e le macchine a disposizione per fare queste copie. Okay? Quindi è chiaramente un sistema che strizza l'occhio, è, diciamo, è leggermente sbilanciato a favore del, di colui che fa l'attività imprenditoriale di produzione di copie, più che di colui che fa l'attività creativa. Noi abbiamo l'approccio opposto, noi paesi diciamo, figli del modello francese, che sono tanti, eh, perché... Insomma, Napoleone non è arrivato solamente in Lombardia, eh, in Piemonte, la cioè, Sp Spagna, la Germania, l'Austria e via dicendo. Quindi più o meno tutta l'Europa continentale eh, è figlia del modello appunto, di diritto d'autore che mette al centro la figura del creativo, dell'opera dell creativa, dell'attività intellettuale che ci sta dietro e dopo da lì nasce, nascono dei, dei, dei diritti che vengono ceduti all'editore, al produttore, a tutti quei soggetti invece imprenditoriali, ma il fulcro è, ne, è nelle mani, diciamo, la nascita di questi diritti è nelle mani dell'essere del umano, dell'autore, della persona fisica che crea l'opera. Come vi dicevo però, ormai, al giorno d'oggi, dopo tre secoli, anche prima, dopo due secoli e mezzo, cioè già negli anni 70-80, queste parole venivano utilizzate come traduzione l'una dell'altra, in senso giornalistico. Quindi, ripeto, alla facoltà di giurisprudenza magari vi bocciano, ma altrove vi è consentito e anche in questa sede vi consente di utilizzarle come, come sinonimi, come traduzioni l'una dell'altra. Però ce n'è una terza che ci siamo lasciati indietro, proprietà intellettuale, che è l'ultimo grido. Che negli ultimi 20-30 anni si è visto emergere questa dizione, questa nuova locuzione, proprietà intellettuale, che, eh, insomma, nel senso che cerca di mettere insieme un po' tutto, fra cui anche diritti che non c'entrano nulla con, con l'attività d'autore, come, non so, i marchi, i brevetti, quindi quando si dice proprietà intellettuale, il calderone è molto molto ampio e quindi si mettono dentro delle cose che in realtà hanno dei principi molto diversi tra loro. Ecco perché va usata con prudenza questa, questa dizione. Cioè nonostante è diventata di gran moda, eh, anche lì per colpa di, di una globalizzazione filo-americana, nel senso che negli studi legali americani eh, l'attività, eh, cioè gli avvocati si occupano quasi sempre di queste tre, queste tre aree, quindi sia diritto d'autore ma anche marchi e brevetti, anzi principalmente marchi e brevetti perché sono quelli che fanno guadagnare di più gli avvocati, lo dicevamo l'altro giorno e, eh, e quindi per dire che un avvocato si occupa di tutte quelle cose, insi lì insieme si dice proprietà intellettuale, adesso è diventato molto, molto, molto in voga. C'è una versione alternativa, si dice anche proprietà industriale, ri riferendosi invece più strettamente appunto al mondo dei brevetti, delle invenzioni industriali. Eh, quindi tro potreste trovare anche questa dizione. Se aprite un libro degli anni 70-80, trovate proprietà letteraria riservata. Me lo confermi, i libri fino agli anni 70 avevano questa dicitura, non c'era la C di copyright. Adesso aprite un libro qualunque trovate C di copyright: copyright 2020, no? che indica l'anno in cui l'editore ritiene di avere acquisito il diritto. In un libro, se prendete un libro dei vostri genitori, di quando erano al liceo i vostri genitori, anni 70, primi anni 80, trovate proprietà letteraria riservata. Quindi era un concetto ancora leggermente diverso, però il concetto è più o meno lo stesso. Cioè si cerca di usare la metafora della proprietà, come la, prop che la proprietà che abbiamo sui beni materiali, Compro un appartamento, divento proprietario di un appartamento, quindi una proprietà che... Eh, ci portiamo un, un, un modello giuridico che ci portiamo dietro quasi identico dal diritto romano, la parte su, sui diritti di proprietà, sui diritti reali che si studia a giurisprudenza in diritto privato è praticamente a livello di, di concetti è quasi identica a quella del, del, dell'esame di, di istituzioni di diritto romano eh, e si cerca di fare una sorta di, di, di, di come dire, si chiama fixo iuris, finzione giuridica, per cui applichiamo lo stesso concetto. È una proprietà, quindi io sono proprietario del, del mio del, del, del brano musicale che ho scritto come sono proprietario della casa che ho ereditato da mio padre. È la stessa cosa, mm, cioè, i giuristi più attenti dicono st stiamo, stiamo attenti, facciamo attenzione a sovrapporre questi due concetti perché funzionano anche lì in modo diverso. La proprietà su un bene fisico è una cosa, la proprietà su un bene immateriale creativo è un'altra. Perché, come giustamente diceva il professor Hubertazzi, no, la classica metafora della mela, no, se io do una mela a un mio amico, a mio, a mio cugino, mio fratello, quindi un bene materiale, a un certo punto lui la mangia, sta mela, la mela non c'è più, e quindi uno dei due ha rinunciato alla mela. No? Cioè, l'ho data a lui, l'ha mangiata lui, io non l'ho mangiata. Se io presto un libro a mio cugino, lui lo legge, torna indietro, lo leggo anch'io, l'abbiamo letto in due, il libro è lo stesso l'opera è la stessa identica, cos'è che al massimo può cambiare? Il supporto, cioè il pezzo di carta su cui è incisa l'opera. Allora, si può fare la fotocopia, così lui ce l'ha, se la tiene per lui, me ne posso regalare un'altra copia a Natale. Okay, quindi cambia la proprietà sicuramente sul pezzo, di, sulle, il cor, il corpus mysticus e il corpus meccanicus. No? Il, il, il, il meccanicus è, è, è il fisico, la parte fisica dell'opera, quindi la, il supporto su cui l'opera è, è incisa e supportata. La parte invece eh, eh, intellettuale in senso proprio è l'opera, quindi il libro, il brano musicale, il, eh, il, il testo teatrale, okay? il, il, eh, il software, la banca dati, adesso vedremo le varie forme di creatività. E quindi ecco, niente, mh, per darvi un po' la, la, no, la, la... contezza di questi, di questi tre termini che probabilmente troverete spesso, okay? quindi adesso avete più o meno un po', un po più chiara la... la... La questione terminologica. Da qua in poi io parlerò indistintamente di copyright e diritto d'autore, perché, ripeto, una volta che abbiamo che chiarito, abbiamo fatto tutto questo bel eh, cappello terminologico, in una sede come questa possiamo sentirci autorizzati a usarli come, come, come sinonimi, ok? Lo spirito del copyright nasce, cioè... Perché la, la, la, la, la regina Ana nel 1700, ma anche, se vogliamo proprio usare, andare indietro negli anni, anche i cosiddetti privilegi che venivano concessi nella Serenissima di Venezia, nascono? Perché c'è l'esigenza di dare un, una serie di diritti esclusivi a coloro che creano opere. Eh, L'obiettivo principale è quello di incentivare la produzione di opere. Cioè se io do dei diritti esclusivi agli autori, Vuol dire che sto permettendo agli autori di eh, remunerarsi con la loro creatività. E quindi uno è incentivato a fare di lavoro il creativo, a fare il musicista, a fare l'autore di testi letterari e il fotografo. Se non avesse questa esclusiva, l'attività creativa sarebbe puramente, come dire, hobby. Sarebbe piacere della domenica, no? Piacere creativo ma nessuno sarà, e quindi si sarebbero molte meno persone incentivate a farlo. Quindi utilizzo la leva giuridica, utilizzo uno strumento giuridico, cioè una norma, per creare artificialmente della, una scarsità su qualcosa che in realtà naturalmente sarebbe non scarso, sarebbe di, di facile. No, io una volta che metto una fotografia su un sito web, tutti la possono scaricare Tecnicamente, se non ci fosse proscritto copyright, non puoi scaricarla, oppure non la puoi copiare. E quindi io creo con uno strumento giuridico una scarsità per cui il bene diventa di valore, perché è più scarso, è più difficile da trovare sul mercato. E quindi incentivo la produzione di opere creative. Quindi l'obiettivo del copyright non è tanto, l'obiettivo finale del diritto d'autore del copyright, non è tanto dare un vantaggio economico a chi, a chi crea ma dando un vantaggio economico a chi crea, creare un bene collettivo, creare un, un vantaggio collettivo per tutti, cioè avere più opere dell'ingegno. Aumentare la produzione culturale. Questo sarebbe, nella, nella, eh, eh, diciamo, idealisticamente la volontà di coloro che si sono inventati nel 1700, questo, questo istituto giuridico. Che, che sia ancora così sarebbe una bella tesi di laurea, nel senso che adesso, soprattutto sui brevetti, sarebbe da fare un bel ragionamento. Cioè, in, in campo tecnologico, attualmente non è ben chiaro se i brevetti servono davvero a incentivare l'innovazione o se servono per bloccare l'innovazione degli altri. Cioè, penso che il brevetto nasce chiaramente per incentivare l'invenzione industriale, l'inventiva industriale, ma se diventa uno strumento per cui il più forte, il più ricco, mette dei paletti per evitare che gli altri, gli inter, lo, diciamo, disturbino nella sua attività, interferiscano nella sua innovazione, a un certo punto diventa uno strumento per bloccarla, per rallentarla, ed è un po' quello che sta succedendo in questi ultimi anni, c'è un dibattito molto aperto su, appunto sui brevetti in ambito software e tecnologico. Lì è il mondo dei brevetti, quindi mondo molto a sé, oggi non ne parliamo, ma anche sul mondo del diritto d'autore si potrebbe fare lo stesso tipo di ragionamento, cioè davvero è... È ancora così? Cioè davvero il copyright è ancora un modo per incentivare la produzione? Oppure è diventato un modo per controllarla? È sempre stato anche un, anche un modo per controllarla, però la, la, la, diciamo, la sua anima di controllo forse adesso si è ingigantita un po', è, è diventata un po' troppo presente rispetto all'altra anima che è quella di incentivo, che era quella originale, di incentivo alla produzione di opere. E tra l'altro, voi giustamente mi direte, ma vabbè, se, se nasce come incentivo, no, noi dovremmo aver avuto un, un, un, dal 1700 in poi un picco di, di, di, di, ma, di maggior produzione letteraria, musicale, che è vero, in realtà c'è stato, cioè, nonostante non è che prima del 1700 non avessimo la produzione letteraria, anzi, no. chi sono questi tre qua? Dai, quello in mezzo penso che lo conosciate abbastanza, abbastanza. gli altri due chi sono? Il cantante dei no, non è... Virgilio, Dante e Shakespeare, ho messo tre per dire, insomma, tre epoche diverse, no? Però, insomma, non è... Virgilio, Dante e Shakespeare hanno scritto quello che hanno scritto senza il diritto d'autore, senza copyright. Non, non se ne preoccupavano nemmeno del discorso di avere o no un'esclusiva sulle riproduzioni delle loro opere. Uno, perché le riproduzioni in realtà o non c'erano o erano di un tipo per cui non, non se ne percepiva il valore economico, no? come, si, come si riproducevano i libri, non so, l'Eneide all'epoca o, o la Divina Commedia, no? poche copie, scritte, copiate a mano da dei monaci che finivano nelle biblioteche, quindi insomma il discorso del fare copie del diffondere copie con un fatte con un procedimento industriale è proprio un problema che non si è posto. E non si è posto nemmeno con Gutenberg, perché la stampa a Torchio è ancora una stampa troppo elitaria, no? è una stampa eh, cioè costa forse ancora più caro. Cioè il libro fatto a Torchio, quindi eh, diciamo periodo più o meno 1500, non è ancora il, il libro fatto col procedimento industriale di cui si occupa il Copyright Act del 1700, sono proprio un, anche lì un'altra epoca. Su queste cose, ripeto, non, non invado il terreno della professoressa, però eh, non è un caso che l'esigenza si sia percepita nel 1700, perché è l'applicazione di un procedimento industriale al, all'attività di copia che cambia, che cambia molto la, la, la, la percezione. Cioè gli autori lì cominciano a capire che c'è uno stampatore che fa, può fare mille N.000 copie senza... Cioè, dando a loro magari semplicemente il costo dell'acquisizione del manoscritto. Ti pago il manoscritto, da qui in poi decido io quante copie farne. Eh, col cavolo, rispondono gli autori inglesi del 1700. Parliamone, parliamone, perché se tu ne fai mille, io ti posso far pagare un certo prezzo, ma se poi l'opera ha successo dopo e io non lo so, e tu ne vendi 5.000, 10 10.000, 100.000, io vengo pagato... <ride> Quel, quel, quel sacco di, di, di denari che mi hai dato all'inizio e basta? No. Allora bisogna inventarsi un meccanismo per cui io all'autore devo rendere conto anche dopo certo, con certi criteri. E appunto, il mondo inglese lo fa in un certo modo, il mondo francese e, e connessi lo fa in un altro. Però questo è per dire che questa slide è per dire che comunque prima non è che non si creassero opere, anzi, se ne sono create e anche di gran valore, forse di valore maggiore rispetto a quella che si crea oggi, che spesso sono come dire, destinate ad un'obsolescenza abbastanza veloce, no? Sapete cosa sono i tormentoni estivi? Le canzoni che ci tirano scemi per, per un paio di mesi tutte le estate. Se io vi chiedo qual è il tormentone di tre anni fa, voi non ve lo ricordate? Vero. E ci hanno tirati scemi per tre mesi, magari nel 2018-2019, la cantavamo anche se non volevamo cantarla quella canzone lì, però quella, quel brano musicale ha un copyright che dura 70 anni dalla morte dell'autore, al pari de, de, dell'opera letteraria che ha preso il premio strega o, o l'opera scientifica del premio Nobel su, della fisica, uguale, perché il diritto d'autore non fa distinzione di qualità dell'opera. Eh, questi signori hanno creato quello che hanno creato senza averlo diritto d'autore, ma perché? Perché l'incentivo era un altro, no? creare opere di quel livello all'epoca voleva dire far parte di un'elite, voleva dire essere invitati alla corte di Tizio, alla corte di Caio, del signore tale che ti poi commissiona, eh, il quadro, il, eh, eh, non so, il, il, il testo teatrale per una rappresentazione, ti, ti fa educare i suoi figli. Okay, quindi era un altro modello di, di, di, di, soste di sostenibilità della creatività. Non più moderno, ovviamente, non, non, non, do, non, voglio, non vorrei tornare a quel mondo lì. Eh, però ecco, per farvi capire che l'incentivo di cui parlavamo prima è legato anche molto al contesto storico e culturale in cui, in cui siamo. Oggi sta cambiando ancora. Perché? Perché oggi ci stiamo rendendo conto che grazie alle tecnologie di oggi la gente può creare opere e mettere a disposizione del pubblico anche senza avere l'incentivo economico. Tutti voi che avete un account Instagram, fate magari anche delle foto carine, belle, le mettete su Instagram e nessuno vi dà un soldo di quella roba lì l'unico che ci guadagna è Instagram, <ride> cioè Meta in realtà si chiama adesso, la società che ci guadagna, no? Voi non viene in tasca nulla, però lo fate lo stesso, perché? Boh, perché mettere le foto belle su Instagram vi fa diventare molto popolare, vi fa avere più follower, vi fa... Eh, non so, poi se fate i fotografi professionisti magari l'approccio cambia, eh? cioè se uno di lavoro fa il fotografo professionista, magari sul suo account Instagram mette, una foto ogni tanto per far vedere che è bravo, ma quelle che, quelle che poi lui vuole vendere o vuole, vuole utilizzare per i concorsi o, per, o le foto dei matrimoni che, che gli vengono commissionate o di feste private, quelle lì le fa pagare e cede i diritti secondo un modello che è quello un po' più classico. Però ad oggi ci, ci si sta accorgendo che molti esseri umani del mondo contemporaneo producono una gran quantità di opere creative e poi potremmo discutere sulla qualità di queste opere creative, ma ripeto, il diritto d'autore non si occupa della qualità, quindi si applica sia al, all'opera eh, no, di, di, di, di Banksy, quindi a, di, di un grande artista contemporaneo, sia al, che ne so, a, a, al disegno di, di, di, di un autore, di un disegnatore di vignette, anche magari poco, poco raffinato, uguale, stesso tipo di diritto d'autore, stessi tipi di diritti. Poi un'opera avrà un grande valore, l'altra avrà un poco, poco valore economico. Però dal punto di vista dei diritti applicati è la stessa. Eccolo qua. Questo è il famoso atto della regina Anna. Volevo, e, e ve l'ho messo perché, ehm, questo è il frontespizio, diciamo, la prima pagina, e proprio per farvi riflettere su il titolo un atto per promuovere l'apprendimento. Allora, in realtà dice an act of encouragement of learning by vesting the copies of printed books in the authors or pur uh, purchasers of such copies during the times that I mentioned. Um, cioè, il principale um, obiettivo di questo atto della Regina Anna è incoraggiare l'apprendimento. Quindi, vedete che, non so se è un po' di... No, eh, come dire, atteggiamento tipicamente legalese, fare un giro di parole per non dire quello che non vuoi dire. Come vi ho raccontato prima, l'obiettivo principale era mettere pace in un conflitto sociale-economico che si era creato. Quindi, ok, stavano litigando, non c'erano delle regole chiare, allora la regina Anna ha detto, ok, eh, facciamo de facciamo un, un, stabiliamo delle regole per, per capire cosa, chi ha diritto a cosa, ok. Però vedete che nella sua vocazione, eh, primaria l'obiettivo è promuovere l'apprendimento cioè avere un diritto d'autore avere, un, scusate, in questo caso un copyright serve a, a incentivare la produzione di, di, di opere, in questo caso nel, nella, nella mente della regina Anna d'Inghilterra, di opere destinate alla conoscenza all'apprendimento no? che poi non è solo quello a volte è anche intrattenimento cioè io se ascolto musica posso ascoltarla con atteggiamento di apprendimento perché magari sono un musicologo sono uno studente conservatore oppure semplicemente sto facendo palestra e voglio ascoltare la musica sottofondo per me è puro intrattenimento stesso discorso il diritto non cambia che sia destinato in una direzione o nell'altra è sempre sempre copyright è copyright. Eh. però ecco è così se voi leggete adesso non l'ho messo anche la costituzione americana che se vi ricordate un po' la storia, è leggermente, è in mezzo, diciamo, tra i due, le due pietre miliari che ho messo, cioè eh, Rivoluzione Industriale 1710 e Rivoluzione Francese fine del 1700. Le leggi, quelle sui diritto d'autore sono 1793 95 le leggi la Canal, quindi proprio appena, la Rivoluzione Francese si usa come data, 1789, la no, presa della Bastiglia, in realtà la Rivoluzione è stata, un, come tutte le rivoluzioni, si è spalmata, non è quel giorno lì, per, per, per un po' di tempo, un po' di mesi, però poi c'è stata la parte ri, re, repubblicana, di, di, di storia repubblicana eh, francese, in cui sono state fatte queste leggi che erano oggettivamente molto moderne rispetto a, a, a quello che avevamo avuto prima, tant'è che sono servite come modello anche per, per dopo. Ehm, ecco, in mezzo ci sarebbe la, la Costituzione americana, che è 1776, se non, non dimentico... E nella Costituzione americana c'è proprio un articolo che parla della, de, de, della possibilità di creare delle esclusive, sia per le invenzioni che per le creazioni, con l'obiettivo di incentivare la produzione culturale, sempre così l'approccio. Non perché voglio far arricchire gli autori, ma perché facendo arricchire gli autori, cioè dando la possibilità agli autori di arricchirsi tramite la loro creatività o la loro inventiva, io do un beneficio alla collettività, ok? Ecco, cominciamo con le immagini evocative. Cioè, siete mai stati ad una fiera del, del disco vinile? No, infatti per loro è un mondo... No, davvero? Nessuno ha i vinili a casa, ma ecco, dai, quelli del papà, della mamma, ce li avrete, no? Avete mai provato a sentire quanto pesano? No, ho, fatto, ho, fatto, ho preso questa foto perché... Provate a immaginare quanto pesa una cassa di queste qua che ha dentro neanche tanti, quanti saranno? 30, 30 dischi? 40 dischi, un disco in vinile dura circa un'oretta, forse meno, 58-55 minuti, cioè fronte retro al massimo ci sta circa meno di un'ora di musica, vuol dire che se eh, un, un long plane dura, un, quindi un, un, un disco di, di qualche band dura leggermente in più, devono farlo doppio, devono metterci due vinili, cosa che ai miei tempi si faceva user illusion di cancer rose si era un doppio e, e i <ride> pink floyd facevano queste cose ad esempio <clears throat> no, era per farvi capire il discorso del peso e dello storage no? visto che voi siete gli archivisti dovete fare i conti anche con quello Uno, un archivio non digitale ma un archivio di supporti fisici deve tenere in considerazione anche l'aspetto fisico cioè del dove li metto come li conservo? Li posso mettere in cantina ad una temperatura che, che, che è quella che uso per il valpolicella? No, perché si piegano e quindi poi non sono più fruibili. No? Cioè, ci sono delle, a seconda del tipo di supporto ci sono delle, delle linee guida corrette per il corretto, per, il corretto, per la corretta conservazione. No? Però ecco, per farvi capire il peso, pesano più o meno come. Eh, Adesso io devo andare a Firenze domani, sul bagaglio, sono venuto con un troll piccolo. E la professoressa Formega mi ha regalato un librone dell'università di Vera che, che mi occupa buona parte del peso. Della... <ride> <ride> <ride> <ride> ecco grazie, dammele damme altri 4-5, per favore. <ride> No, ecco, per dirvi che... Eh, e poi c'è dentro una tazza anche, una tazza dell'Università di Berone. Ehm, no, però per dirvi che qu quando abbiamo a che fare con opere dell'ingegno, dobbiamo anche pensare a Cioè, per anni il diritto d'autore è stata questa roba qua. Cioè, è stato anche prendere in considerazione l'aspetto del... quello che prima abbiamo chiamato corpus, mystico, cioè, scusate, corpus meccanico, cioè del, del pezzo di o vinile o di carta o di... Eh, plastica eh, a seconda del tipo di, di, di opera su cui va salvata incisa e resa fruibile l'opera per voi è un mondo già passato perché voi cosa fate fate tutto attraverso un unico supporto no, il, il cellulare o il computer che a parte che ormai non sono neanche più distinti neanche questi due oggetti sono così distinguibili ormai però diciamo un, un, un, un, un aggeggio lo lascio lo lasciato qua un aggeggio che ha un costo 90 euro ormai, quelli scarsi, e che sono comunque dei computer, cioè anche quelli che, cioè senza arrivare ai 700-800 euro dell'ultimo iPhone strafico, però anche quelli scarsi, in realtà hanno tutti delle funzioni multimediali di archiviazione di, di, di, di contenuti, di, riprodu, di produzione e riproduzione, cioè voi potete fare foto, potete modificare le foto degli altri, sono cose che voi che siete di questa, di questa vostra generazione percepite come normali. Ma io e la, e la professoressa Formiga, che siamo di un'altra generazione, io e lei, che è di un'altra generazione ancora, eh? Percepi, scusa, no, volevo dire. <ride> basta, non mi, sono, non mi invita più, basta, con questa mi sono bruciato ogni collaborazione. No, allora, noi che. Eh, scusa, tu te la ricordi la fase in cui si registrarono le canzoni della TV, no? Eh, no, per se tu racconti a loro sta cosa, ti guardano così. È della radio, esatto, cioè. Con un microfono tipo questo, ma molto più scarso come qualità, un registratorino, tu lo piazzavi davanti alla radio, aspettavi la canzone che ti piaceva per registrarla e ti beccavi il parlato del, del DJ che ci parlava sopra per i primi 30 secondi. Esatto, e la pubblicità finale. Quindi, però quello era, era, era il mondo all'epoca, cioè se volevi ascoltare musica era così, non c'era non il YouTube che schiaccia il bottone e me la fa sentire. o eh, No, poi quando siamo arrivati alla i primi masterizzatori, così, eh. quello che aveva il masterizzatore era l'amico che tenevi buono, il primo, i primi masterizzatori, cioè i primi eh, eh, aggeggi per fare copie digitali, da detto volgarmente, quindi quando si è cominciato a fare le copie digitali, effettivamente cominciavi a non percepire più la differenza qualitativa tra l'originale e la copia, perché insomma... Mh. Poi in realtà questo discorso quando fa, lo fai iPhone ci dicono eh no, non è vero, noi abbiamo l'orecchio, capiamo subito se stai, se stai suonando un, un CD originale o un, un file mp3 che ha un, un leggero abbassamento della qualità. Ok, tolto al netto di quello per l'essere umano comune è stata una rivoluzione mostruosa, che voi non, non percepite ma non è tanto lontano questo mondo. Eh. Okay. Già, basta andare indietro di una generazione rispetto alla vostra. Eh, e questo che cos'è? Vediamo, ho lasciato apposta in bianco. Questa è una foto molto evocativa. Questo è il carrello di bolliti che abbiamo mangiato io, io. <ride> più o meno. Era così. Ecco. E anche lo sforzo che sta facendo il tizio vi fa capire la difficoltà che ho avuto io questa notte. No, nel senso, battute a parte. Che cos'è secondo voi? E invece a parte che c'è una scritta sopra che magari non leggete, però già, è già indicativa. C'è scritto IBM. Data Processing Driver, sì. se leggo bene, no, Data Processing Division, vabbè, comunque, è la ehm, vuol dire IBM è una marca di computer, no, ok, marca di, di, di processore, di computer, ed è una foto del 1956, e quello non è un computer, è un hard disk, cioè è una memoria di 5 megabyte, 5 megabyte. Quante, quanti giga avete sul cellulare? Adesso il cellulare più sfigato nasce già, già con boh 16 giga forse adesso, no? Che vuol dire quante migliaia di volte in più rispetto, fate la divisione, quanti, quanti megabyte ci stanno in un gigabyte e, e vi rendete conto. Cioè, 5, 5 megabyte, allora le slide che ho mandato la professoressa Formiga ieri notte occupavano 2 megabyte. Quindi su qualcosa, lì ci stanno le mie slide e un brano musicale ok, nel 1956, voi, a voi sembra molto molto lontano, mia mamma è nata nel 55, quindi non è poi così lontano, ecco. Ehm, anche lì, perché vi faccio vedere questa foto? Perché conta molto l'aspetto eh, fisico quando si tratta di archiviare dati, memorizzare dati, e quando dico dati intendo anche opere creative, No? perché un conto è, utilizzare questo aggeggio per memorizzare i calcoli che avete fatto. Quindi, questo, questo, Sicuramente, essendo il 1956, questo aggeggione andava a finire in qualche, che ne so, eh, qualche centro di ricerca o qualche sede della NASA militare, cose del genere, perché non è che ci fossero i computer nelle case in quegli anni. No? Quindi l'essere umano, il comune cittadino non se ne poneva nemmeno il problema. E quindi, vabbè, non, non credo che qua ci, ci avessero poi salvato chissà quali brani musicali o film, anche perché, ripeto, non so con quale qualità dovevano farlo, se, essendo la, quali, la, la quantità, de, la, la, come dire, la capacità di memorizzazione di questo aggeggione di 5 megabyte. Eh, però ecco, quello, quello vi faccia riflettere. Cioè, voi quando andate in giro col vostro cellulare in tasca o col vostro lettore di, di, di, di MP3, di audio, mi potete portare dietro probabilmente tutta sta roba qua, cioè tutto quello che c'è in questa foto, no? la, tutta la discografia, qua c'è rock progressive, c'è jazz, ci sono un po' di musica italiana. Voi potete avere in un'unica memoria quello che questo signore qui vende in una bancarella di, che ne so, 4 metri per 3, che ha un, pe che ha un peso ho cercato un articolo che non ho trovato di uno collezionista di vinili che gli ha, gli ha crollato il soffitto, perché pesano così tanto, per cui se voi li, li accumulate, questo qua li, li accumulava in una soffitta pensando che fosse solida, <ride> e è venuta, quando li ha messi troppe, a un certo punto è venuta giù. Ricordo, era una notizia di qualche anno fa che faceva ridere, però è eh, indicativa di quello, no? In compenso c'è ci cioè un lato, eh, come dire, un rovescio di questa medaglia che è molto più difficile perdere queste informazioni rispetto a quelle che avete sul vostro cellulare. Il vostro cellulare vi cade, vi si rompe, cade in acqua, ve lo rubano e voi perdete tutte le fotografie che avete in quel cellulare, piangete perché non le avevate mai scaricate, cosa che vi invito invece sempre a fare, fate un backup automatico dei vostri dati perché sono troppo preziosi e poi si piange quando succede. Ehm, quindi vedete come, come cambia il mondo. Adesso vabbè, stiamo andando un, un po' fuori tema sul discorso di diritto d'autore, ma in generale parliamo di, di, di come dire, conservazione dei dati, che però insomma, è molto on topic sul vostro, sui vostri argomenti. Però ecco, questi sono spunti che vi lancio come riflessione. Però ecco, arrivando all'altra rivoluzione, abbiamo parlato di un po' di rivoluzione industriale francese, eh, arriviamo a quella dei giorni nostri. Cioè, cos'è la cosiddetta rivoluzione digitale? E perché impatta tanto sul concetto di copyright? Eh, lo dice la parola, le mie capacità grafiche, come vi ho detto, non è che siano così raffinate, però sono efficaci. Nel senso che ho preso la parola copyright e le ho cancellato le, le quattro lettere copy. Perché effettivamente siamo in un mondo in cui la copia viene sempre meno, cioè si percepisce meno la, il concetto di copia. Perché la copia digitale, l'ha spiegato bene il professor Ricolfi, no? lunedì, non so neanche se si può chiamare davvero copia, perché è un clone. No, io prendo queste slide e le copio in un'altra, cioè faccio copia o duplica e le metto in un'altra cartella. Ho fatto un clone perfetto del file, cioè l'elenco di bit, cioè di 0 e 1 che compongono questo file, è lo stesso. A meno che il file sia corrotto per qualche motivo, i due file sono identici. Se io li sposto di cartelle e li mischio, non so, più non so più distinguere qual è il primo, qual è il dopo, qual è quello quel nato prima dei due, se non andando a guardare che ne so, le informazioni del file per vedere qual è che è stato creato prima. Cioè vedo la data, ok, sì, è stato creato un giorno prima dell'altro, ma a livello puramente di, di, di, di informazioni in in insite nel file non vedo la differenza. E vi assicuro che invece la differenza tra il brano musicale originale e quello che registravamo noi col microfono davanti alla televisione o davanti alla radio, quella la, la, vi assicuro che la differenza si sentiva molto ad occhio, a, a orecchio nudo, diciamo. E questa è una rivoluzione che è arrivata, nei primi, possiamo dire, nei primi anni 2000, cioè quando si è cominciato a, a, di, a duplicare le opere creative su supporti digitali e attraverso un, un meccanismo digitale, per cui appunto la copia non è più analogica, Ehm, ma eh, digitale, cioè un clone perfetto e quindi le, le opere diventano facilmente archiviabili e distribuibili perché non occupano più uno spazio, se non uno spazio virtuale e impercettibile, no? So che sul mio cellulare ho, sul mio cellulare ho 16 gigabyte di memoria, a un certo punto quando arriva a 15 ,5 giga 5 lui mi avvisa e mi dice attenzione stai finendo la memoria, però... È virtuale come cosa, nel senso che basta che poi o aggiungo una chiavetta o aggiungo una memoria, oppure sposto questi dati da un'altra parte, oppure ne cancello alcuni che non mi interessano, grande classico, le, le, i vocali di WhatsApp, <ride> che, si, che, che riempiono la memoria e si accumulano e non me ne faccio nulla. Allora, li cancello, magicamente si libera un sacco di spazio sul mio cellulare. Vabbè, detto questo... eh questa qui è una grande rivoluzione. Cioè, le copie, le opere dell'ingegno, le opere creative diventano facilmente archiviabili e distribuibili, si abbassano i costi di, di, di, di distribuzione. Cioè, una copia digitale non pesa, non, difficilmente mi fa cadere il soppalco del, del, del, del, del mio, della mia soffitta perché ci ho messo troppi vinili. E soprattutto diventano riproducibili con massima affidabilità, ma soprattutto la riproduzione diventa alla portata di tutti. No, prima parlavamo del appunto fino anni 90, primi due, anni 2000, eh, loro probabilmente erano appena nati o neanche nati. Io me lo ricordo bene, eh, c'era il mio amico, era uno che aveva il primo masterizzatore del gruppo, diciamo, della nostra compagnia, era corteggiato da tutti perché ti faceva le copie dei cd che ti interessavano, no? ovviamente illegalmente, nel senso violando il diritto d'autore. Però eh sì, una volta che tu avevi la, la copia su di quel cd, era una copia digitale, quindi non percepivi davvero la, la, la bassa qualità, la differenza di qualità rispetto all'originale. E Quindi tutti diventano dei potenziali produttori di copie molto molto affidabili, cosa che fino a quel momento invece era stata, una, che per, cioè quell'attività quell per 300 anni era stata prerogativa esclusiva degli editori, dei produttori discografici, cioè di soggetti professionali, dei soggetti che di lavoro fanno copie e quindi che di lavoro vi vendono il copyright. Ok? Altra annotazione sempre di carattere più economico che giuridico, per farvi capire quanto pesa il copyright nella nostra economia. Quando si dice, eh no, eh, non so chi sono gli uomini più ricchi del mondo, ecco, adesso forse si dice no, Bezos, eh, Zuckerberg, che sono quelli della nuova, della nuova generazione, ma qualche anno fa vi avrebbero risposto Bill Gates. No? Quello di Microsoft che adesso si è, dicono si sia ritirato a vita privata e fa solo il filantropo, però rimane uno dei primi uomini più, più ricchi del mondo, forse comunque nei primi dieci. E questo come è diventato Bill Gates, come ha fatto a diventare così ricco, se non vendendoci copyright? Cioè lui per vent'anni ci ha venduto la licenza di Windows, no? Microsoft ci ha venduto Windows, che voi vi siete beccati volenti o nolenti, nel senso che tutte le volte che comprate un computer in un, in un media World, in un Troni, comprate, in, diciamo, incorporata nel computer anche la licenza di Windows. Anche se Windows non lo usate, perché poi magari andate a casa e arriva vostro cugino che vi mette Linux. No? Non so quanti lo facciano, però qualche pazzo c'è. Io sono tra quelli. Ehm, quindi un, un sistema operativo diverso rispetto a quello che ti viene dato in, in omaggio, fra virgolette, con, con la macchina, ma in omaggio non è. Perché voi nei 700-800 euro che avete pagato per il computer c'è una quota che va, non so, 30-40 euro, adesso non so, le, le ultime quotazioni, che va in tasca a Microsoft in quanto licenza d'uso del sistema operativo e dei, dei vari software che lei vi mette, in uma, che vi mette anche lì dentro nel pacchetto, Word, eh, Excel, via dicendo. Quindi per farvi capire quanto pesa il copyright nell'economia moderna di oggi, l'economia contemporanea, Cioè, i più grossi capitali di oggi probabilmente si sono basati proprio sul. Eh, sulla vendita di, di licenze e quindi di copyright. Adesso si sta spostando molto sul discorso dati. Quindi negli ultimi anni, gli ultimi 10-15 anni, da vendita di copyright e da accessione di licenze, il business si sta spostando molto su raccolta di informazioni, sulla profilazione degli utenti, quindi più sul piano privacy che sul piano copyright. Um, però ecco, rendetevi conto, L'altra rivoluzione, che in realtà, come vedete, cioè, diciamo, è la stessa rivoluzione, cioè parliamo sempre del fatto che il copyright sta vacillando in quanto viene meno il concetto di copia, ma negli ultimi appunto dieci anni, dagli anni 2010 in poi, possiamo dire che abbiamo non solo un'era un della copia digitale, ma anche un'era dell'accesso, potremmo dire, cioè mh, gli utenti non vogliono nemmeno più la copia. Anche se digitale, non se ne fanno nemmeno più nulla. Perché? Perché tanto le copie sono sempre a disposizione online. Perché tanto abbiamo la rete, siamo sempre connessi, abbiamo giga illimitati. E se non abbiamo giga illimitati abbiamo il wifi dell'università, abbiamo il wifi del bar, dello Starbucks. Quindi il problema della connessione è diventato secondario. E anche lì, non so, questo forse ve lo ricordate, no? se, se siete giovani ma non così giovani da non ricordarvi la fase in cui non era, così, non era sempre così facile connettersi, no? Quando eravate più ragazzini, i giga erano più, più limitati, la connessione no, a volte non era 4G, quindi non prendeva, e quindi eri molto lento, adesso questo problema qua non c'è più. Adesso vai ad una velocità tale, adesso col 5G sarà una roba, una rivoluzione ulteriore, per cui eh, saremo tutti connessi ad una velocità, ad una capacità di banda tale, per cui potremmo davvero far circolare qualsiasi tipo di dati e di informazioni, fare dei st streaming ad alta risoluzione senza problemi. E quindi siamo nell'era dell'accesso, cioè non ci interessa più davvero scaricare la copia, perché tanto la copia è su qualche server, da qualche parte, e quando ci serve ce l'abbiamo. Cioè, Se voglio ascoltare un brano musicale, cioè, oggettivamente cosa fate? Se vuoi far sentire a un tuo amico una canzone che ti piace, ah guarda ho sentito questa canzone è bellissima, lo sentite in uno spot pubblicitario, aspetta che la Dov'è che è andate a cercarla? Su YouTube, no normalmente è il primo posto che, che uno va. Che in realtà non nasce per essere. YouTube non nasce per essere un archivio di musica. Per essere un, un nasce per essere una YouTube, cioè una, una TV per, per, il, per te, una YouTube, una TV è sta per TV, no? Per una metafora per dire tubo catodico. Ehm, una tv personale, quindi dare uno spazio al, citt al privato cittadino, al comune, all'uomo della strada di avere anche lui una, una, uno spazio televisivo, quello era l'obiettivo. No, è diventato un modo anche per caricare, diffondere musica. Caricare ho detto, non scaricare. Perché uno su YouTube non ci va per scaricarla, la, sì, poi si può anche fare volendo, no? anche lì, violando i termini d'uso di YouTube, si può anche fare, però uno non ne frega nulla, perché tanto sa che c'è sempre la canzone, quindi sono sempre connesso, quando mi serve, mi collego te la faccio sentire, basta. E quindi la gente, il problema del tenersi in casa, il, a tenersi in soffitta i dischi che poi ti fanno incrinare o, o, o cadere il soppalco, non si pone più e non si può neanche più tanto quello che dicevamo prima, che mi si riempie la memoria, ma beh, chi se ne frega, tanto i brani musicali sono sempre online, quindi quando mi serve lo vado ad ascoltare. Che per, degli per dei futuri archivisti dovrebbe essere una cosa che fa un po' venire i brividi, no? Cioè, perché vi, vi dovrebbe far chiedere chi, chi caspita gli archivi a questi brani, nel senso ci sarà qualcuno che se ne occupa. Perché uno dei rischi è quello che a un certo punto alcune cose andranno perse, perché noi facciamo affidamento su dei soggetti privati che di lavoro memorizzano le, le, non so, appunto, le, le brani musicali, eh, pensate a Spotify, così, ma non sono eterni questi soggetti. A un certo punto uno può fallire, decidere di chiudere, decidere di fare un altro business, decidere di mettere un abbonamento per cui vi fa sentire solo alcuni brani musicali, altri no, e voi perdete tutto quello che normalmente eravate abituati a, a sentire. E quindi chi è che vince in quella situazione? Vince lo zio che si è tenuto a casa i vinili, che ha ancora il vecchio... Ma è un problema delicato eh, questo, perché anche sul discorso del, del, della carta, del, dell'abbandonare la carta, no? la carta è superata, è vecchia. Ciononostante la carta, mh, magari anche ne, insomma, sue, nei suoi antenati precedenti, pergamena e papiro, che, vecchi che sono, però ci hanno permesso di avere, eh, no? di far arrivare a noi opere scritte migliaia di anni fa. E invece a volte non riuscite ad aprire un file che è stato fatto, creato da un computer di, di vostro cugino cinque anni fa perché il formato non si legge più. O il, CD su cui è il DVD ROM su cui è salvato è corrotto. Quindi, questioni no, non da poco, che però ecco, esono dal discorso di diritto d'autore, quindi mi, mi fermo qua. Esatto, quindi lascio a te poi... La parte di eh... No, il fatto, cioè noi stiamo delegando a dei soggetti, quindi nel discorso dell'era dell'accesso, cioè stiamo dando per scontato che, eh, no, che, che YouTube ci sia sempre. Boh, ci sarà sempre. Cioè nella storia del, dell'essere umano YouTube esiste da 15 anni circa, e, e, e per adesso è in crescita, ma sarà sempre così? Boh. Eh, ma pensate alla storia di quello che... Mh, eh, Dell'account Amazon che è stato chiuso, non so se te la ricordi, questa, era una delle prime sentenze in cui eh, si era vista la debolezza di questo meccanismo, cioè una signora, mi sembra americana, che si era comprata un po' di ebook su Amazon e quindi aveva il suo bel archivio, poi a un certo punto ha cominciato a passarli in giro, diciamo, a, a, farli, a, a far accedere a questo account Amazon anche a soggetti che non erano autorizzati, quindi a violare il copyright di Amazon. Amazon l'avvisa una volta, l'avvisa due, l'avvisa tre, a un certo punto le chiude l'account, che è una delle sanzioni, diciamo, che, ehm, che i, i termini d'uso di Amazon prevedono. Se tu non ti comporti bene, violi i nostri, le nostre regole, violi il copyright, e noi a un certo punto ti chiudiamo l'account. E lei si è trovata a non avere più una serie di libri che lei aveva pagato per avere. Cioè, sono scomparsi, perché le hanno chiuso l'account, lei non aveva più modo di accedere all'account, quindi non leggeva più i mille qualcosa libri che si era comprata, cioè che aveva pagato. Ma l'errore è proprio questo, nel, concerto, nel, nel, nel verbo utilizzato. Lei li aveva davvero comprati? Cioè, lei aveva comprato quel, quei brani musicali come io ho comprato questa bottiglietta, la macchinetta qua fuori o al bar ieri mattina? O aveva comprato... Una licenza d'accesso. sembra una, no, tu direi, eh, vabbè, è arrivato il giurista a fare la roba, no, la classica questione di lana caprina, che si, come si dice, no, ecco, arriva il giurista che vuole fare il pippone sulle parole, eh, vabbè, cosa cambierà? No, cambia. Perché la professoressa Formiga lo sa che ho chiesto, una sorta di consulenza, io ho ereditato dei bellissimi libri del 1800 da parte di un prozio che non, non so chi sia bene, però ce li ho lì e sono ancora perfetti. Non so se mio nipote erediterà i miei ebook, no? Quindi questi sono libri che questo mio prozio ha comprato alla, nella seconda metà dell'Ottocento e sono ancora da me. Non sono sicuro se in realtà se voi leggete i termini d'uso di Amazon c'è scritto che l'account è personale e quindi non puoi darlo in eredità. Quindi quando uno muore, in teoria l'account muore con lui, si autodistrugge. Quindi tutti i soldi che lui ha pagato per avere questi, per avere questi libri sono stati pagati lui ha, ne ha fruito, ma poi a un certo punto è finita questa cosa. Perché lui non era davvero proprietario di libri, ma aveva semplicemente comprato un diritto d'accesso, una licenza per fruire di questi contenuti. Ed è una differenza sostanziale, non puramente formale. Ok? sia da un punto di vista giuridico sia da un punto di vista economico come vedete anche dal punto di vista fiscale te la ricordi la polemica del fatto che sugli ebook si paga l'IVA 22 e invece sui libri cartacei si paga l'IVA 4 perché ma in realtà è corretto io mi ero schierato mi ero schierato dalla parte del, del c'era stata una campagna un 7 8 anni 6 7 anni fa su ah la rimettiamo l'IVA 4 ma in realtà avevano sbagliato era, era... perché è vero comprare un ebook su questi account, su, questi, su queste piattaforme, stai comprando un servizio, non stai comprando un bene. Cioè io compro un libro in libreria, libro cartaceo, da quel momento, cioè dal momento in cui il libraio mi batte lo scontrino e io esco dalla libreria, quel libro è di mia proprietà, è un oggetto di mia proprietà, non è di mia proprietà l'opera che c'è scritta sopra, perché c'è la cosiddetta proprietà intellettuale, se vogliamo chiamarla, o i diritti d'autore de, de, dell dell'autore, dell'editore e via dicendo, ma l'oggetto è mio. Se io poi lo porto a casa e lo uso per, per metterlo come spessore sotto il tavolo perché il tavolo balla e non lo leggo, al libraio, all'autore, all'editore frega zero. Perché, e non deve fregare zero, perché quello è un mio libro, è un, un oggetto che ho comprato. Ok? Con. L'accesso a queste piattaforme cambia invece perché loro sanno tutte le volte che lo leggi, sanno tutte le volte che lo apri, sanno su quale pagine ti fermi di più e quindi qual è il tema. Non so se hai comprato un manuale, qual è l'argomento che ti interessa di più. Quindi state pagando parzialmente quel bene con la disclosure dei vostri dati, cioè lasciando, lasciandovi profilare. No? Ancora più in tutti quegli account che sono gratuiti, no? tutti quei casi in cui non vi fanno pagare, ah è gratis, è gratis il cacchio, è gratis dal punto di vista puramente monetario, ma dal punto di vista più generale economico lo state in qualche modo pagando quel bene, lasciandovi, lasciandovi profilare, lasciando mh, conoscere al soggetto che fornisce quel servizio e non quel bene, eh, lasciando conoscere le vostre attitudini, le vostre preferenze, per cui poi vi proporrà un manuale simile, vi proporrà un corso di formazione su quell'argomento, vi proporrà un viaggio, una vacanza studio in quella direzione e via dicendo. Questo è un po' il gioco in cui stiamo, siamo tutti parte e difficilmente ci riusciamo a sottrarre, eh? quindi non è che sto facendo un discorso moralista per cui, ah, o luddista, per cui ah, dobbiamo tornare, no, ne parlavamo all'evento, all è chiaro che se avessimo applicato il copyright in senso rigido e, e, e, e classico, negli anni prima di, appena prima di queste rivoluzioni, le rivoluzioni non ci sarebbero state. E noi avremmo ancora un, un mondo che è senza, senza tutti questi bei servizi che in realtà ci hanno migliorato la vita. Inutile negarlo. Cioè, adesso poter schiacciare il bottone, ascoltare il brano musicale, anche se non ce l'ho, anche se non ho il lettore, non ho, eh, è una grande innovazione. Inutile far finta nascondersi dietro un dito e dire vogliamo tornare agli anni 90. No. Però ecco, al, al convegno uno che voleva tornare agli anni 90 forse c'era, no? Ti ricordi? Cioè, uno che ha fatto un intervento più conservatore, cioè, poi l'ha motivato bene, mi è piaciuto, eh, però insomma un intervento molto conservatore, diceva insomma... Eh, questi grandi soggetti, diciamo, che adesso mh, eh, forniscono contenuti online, si stanno approfittando della, eh, della, della loro posizione dominante, della loro posizione quasi di monopolisti, perché se parliamo di Google, Amazon, Facebook, cioè, stiamo parlando di se non sono, oligopolisti, sono, se non sono monopolisti, sono oligopolisti, si stanno avvantaggiando e, e, e approfittando di questa loro posizione e, diciamo, parassitandosi sulle spalle del, del, di coloro che poi i contenuti li producono, no? che sono gli autori, in quel caso i giornalisti, e dice no, invece col carico. Cioè, nel senso, questi si, si, si um, diffondono contenuti, non li pagano e si nascondono dietro il, il, il, la barriera del service provider. Adesso non posso andare troppo in questo, però... Il service provider è quel soggetto che fornisce un servizio e rimane e dice io non sono responsabile di quello che succede poi su questa piattaforma, io metto a disposizione solo la piattaforma. Se poi gli utenti ci caricano cose che non possono caricare, eh, io cosa ci posso fare? Cioè sono, ve l'ho fatta molto semplificata, però è un po' il gioco che alcuni di questi fanno da un po' di anni, ma perché il diritto gliel'ha concesso. Cioè il mondo giuridico ha pensato che fosse il caso di dare questa protezione a questi soggetti negli primi anni 2000, per incentivare appunto l'attività di, di, di fornitura di questi servizi online. Adesso che questi sono diventati dei giganti, e quando dico giganti, ripeto, stiamo parlando dei, della più grossa concentrazione di capitali che la storia umana ha mai conosciuto. Cioè nella rivoluzione Industriale non c'è stata un, con una concentrazione di capitali così alta come quella che c'è nella California di questi anni. No, cioè, se voi fate due passi nella zona di, del San Francisco, sud di San Francisco della Baia, lì ci sono le sedi delle di quattro società che probabilmente come dire, riassumono in sé il, la più grande ricchezza di, di, di, di tutto il mondo eh, e che lo fanno come vi ho detto prima, un po' sfruttando la creatività degli autori di tutto il mondo senza remunerarli e un po' soprattutto questa seconda parte, profilando gli utenti come noi, come voi, che pur di avere qualcosa gratis, si lasciano, come dire, profilare, cioè lasciano che la loro, la loro vita venga quasi sempre seguita, cioè seguita quasi costantemente e profilata quasi costantemente. Sì, sì, sì, ci sono, ci sono giusto, ho visto. Ehm, no, eh, quindi... Cosa succede? Negli anni, negli anni in questo era dell'accesso, internet, la differenza rispetto al decennio precedente, diventa un fenomeno di massa. Cioè Non è che nel 2003-2004 internet non ci fosse, c'era già. Io ho avuto il mio primo computer connesso nel 2001 2 quindi ero all'università. <ride> Però la connessione era quella a 56K, anche lì, non so se avete idea cosa vuol dire, <ride> il, il modem per collegarsi faceva una telefonata, voi sentivate proprio il suono di una telefonata per, per connettersi e la, la velocità era quella che era. Ehm, si, si diffondono poi gli smartphone e i social media, cioè attraverso le piattaforme social diventiamo tutti potenziali produttori di contenuti e, di, e, e diffusori di contenuti. Infatti di fatto tutti hanno tra le mani la tecnologia per fare copie e diffondere copie, cioè questa roba qua. No? Un aggeggio di, di costo quasi, quasi zero, potremmo dire, perché ormai ve lo regalano. No? Fai l'abbonamento con Vodafone, ma sì... Se vuoi ti diamo il nostro cellulare, quello scarso, però te lo diamo in omaggio, che poi così scarso non è perché comunque le funzioni base per fare attività di violazione del diritto d'autore, ce le ha tutte. E soprattutto, quello che dicevamo prima, l'interesse ad acquisire copie, scaricare copie e conservarle sui propri memorie, diminuisce va a zero, perché tanto le opere sono sempre disponibili in rete e io lì ci posso accedere perché tanto ho la connessione illimitata. Arriviamo a questo, cioè... Quando noi parliamo di copyright, e questa è una slide che uso in tutti i miei corsi all'inizio per fare un po' riflettere, noi dobbiamo guardare la materia con due punti di vista, due ottiche, quella del titolare dei diritti e quella di utilizzatori. Io chiedo a voi, cioè, allora, il titolare dei diritti chi sono? Coloro che creano le opere e che hanno l'interesse a tutelare questa loro creazione e l'investimento che hanno fatto per promuoverla, diffonderla. Quindi sono gli autori principalmente, come abbiamo detto, ma anche poi i loro, si dice, aventi causa, cioè quelli a cui loro cedono i diritti, gli editori, i produttori, le agenzie di fotografia, le software house e via dicendo. Questi sono quelli che appunto vogliono sapere cosa la legge prevede, che quali principi la legge prevede per difendere i loro diritti, per tutelare il loro investimento. Ma dall'altra parte c'è il Rest of the World, c'è cioè tutti gli altri, c'è cioè tutti coloro che invece queste opere le vogliono utilizzare e quindi vogliono sapere quali, ehm, possiamo dire, quali spiragli la legge prevede per poter utilizzare liberamente le, le opere fatte da altri. E io chiedo a voi che siete dei futuri archivisti o, o diciamo player del mondo della... della della comunicazione, voi da che parte vi sentite? Cioè, voi sentite più blu o più arancio? Come, come... No, cioè, secondo voi un archivista, da che parte sta? Un bibliotecario, da che parte sta? Eh, qualcuno mi risponda, su. Cioè, non, nel senso, non è una domanda, mh, non c'è un giusto o sbagliato, eh, ma proprio come vi sentite voi, cioè... Perché magari uno di voi sta studiando questa, questa materia, ma di, di, diciamo, sua vocazione fa il fotografo, fa il musicista. Non so, chi, io ho passato da musicista, quindi so cosa vuol dire scrivere, creare, ho scritto dei libri, quindi magari qualcuno di voi dice ah, io sto studiando all'università, però in realtà faccio anche, scrivo mh, poesie e ho pubblicato, delle quindi da che parte vi sentite? Niente, non parla nessuno. Prego. Cioè tu dici, sì, ah beh sì, in ambito universitario tu utilizzi i libri di altri per studiare, quello cioè, è vero. Sì, eh, però a un, a un certo punto una tesi dovrai scriverla, no? E augurandomi che la scriva davvero tu, cosa che a volte non succede sempre, eh. però augurandoci che, che sia una tesi originale, nel senso scritta davvero da te, inizierei a porti il problema del come tutelare, insomma, evitare che qualcuno prenda questa tua tesi e la utilizzi. E ti assicuro che il rischio più grosso non viene da quelli che la vanno a leggere su internet, ma dal professore o dalla professoressa o dal dottorando in malafede che ti ha seguito durante la tesi e che poi si piglia un capitolo per farsi un articolo lui. No? Storie che nell'università ci sono state. E, e quindi lì ti servirà a sapere cosa la legge prevede, no? in questo caso... Il fatto che lui ti abbia seguito nella tesi gli dà un diritto. Cioè davvero lui può... Ah, ti ho seguito io nella tesi e quindi è come se l'avessimo fatta insieme e quindi posso prenderla e utilizzarla per i miei articoli? Oppure no. Oppure la tesi l'hai fatta tu e lui ti ha semplicemente dato delle indicazioni e quindi col cacchio che, che lui si può prendere e, e riprodurre in un articolo senza rendermi conto. Quindi vedete che prima o poi arriverà. Ma questo per dire un esempio, per dire cosa? Che in realtà nel mondo di oggi è molto difficile dire mi sento nettamente di qua, infatti tu giustamente hai detto per adesso mi sento di qua perché hai già percepito che prima o poi dovrai fare un salto ogni tanto dall'altra parte. Sì, è vero che l'archivista, forse tra le varie figure professionali, è quello più, più tendente al blu, perché l'archivista cosa fa? Archivia, cioè prende cose già fatte da altri e deve saperle conservare. Quindi la sua attività dovrebbe essere il più assettica possibile rispetto al contenuto. Però è vero che gli archivisti, tutti quelli che conosco io, organizzano l'evento, fanno la locandina, fanno la lettura di opere, invitano l'ospite, fanno la, la presentazione del libro. Quindi anche nell'attività archivistica più classica, poi vi trovate a dover creare contenuti e a, e a chiedervi se poi questi contenuti che avete creato voi hanno dei diritti. Quindi, più o meno. Ci spostiamo un po' su questa, in, questo, in questo schema, un po' di qua, un po' di cioè quindi questa riga, questa riga, bianca che trovate qua in mezzo. In realtà non è così bianca. Ecco, non è così. Ne, scusate, non è così netta, dovrebbe essere un po' più sfumata. Qua vi ho messo, vi ho detto di norme giuridiche ne vedremo poche. No? però vi ho messo l'articolo 1 della legge sul diritto d'autore che serve a farvi capire di cosa si occupa il diritto d'autore. Sostanzialmente, la legge è 633 del 1941, è la nostra legge sul diritto d'autore. 1941 è l'anno, non è rimasto uguale a se stessa, per fortuna, dal 1941 è stata modificata più volte, quindi questa cosa non vi deve creare scandalo particolare, cioè non siamo così vecchi, così retrogradi in Italia, quindi abbiamo una legge del 1941 che però è abbastanza aggiornata, adesso sarà oggetto di una modifica sostanziale, Ricolfi ha detto più o meno il 10% della legge, che non è poco, e dice che sono protetti i sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo, ecco la definizione che abbiamo usato più volte, che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia. Qualunque ne sia il modo la forma di espressione. Cioè più o meno ha preso in, in tre righe, ha preso dentro tutte le più classiche e importanti forme della creatività umana letteratura, musica, arte figurativa in cui si possa mettere dentro anche il design, l'architettura e via dicendo, la scultura, l'architettura, no, l'architettura è a parte, quindi la scultura e le, le, le opere di design, la scenografia anche, oppure il teatro e la cinematografia. E poi aggiunge in un ultimo in un paragrafo in più sono altresì protetti i programmi per elaboratore, cioè il software come opere letterarie, nonché le banche di dati che, per la scelta o disposizione del materiale, costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. L'articolo 2 non fa altro che diciamo, mh, prendere questo elenco che è già stato fatto nell'articolo 1 e dettagliarlo maggiormente e creare 10 categorie di opere, che sono le 10 categorie classiche del diritto d'autore italiano. Quindi... L'articolo 2 è da prendere in considerazione quando avete un dubbio, cioè dovete capire se ciò che avete davanti è tutelato o meno, cioè rientra o meno nella competenza del diritto d'autore. E quindi andate a vedere, l'articolo 2 leggete questi dieci campi, dieci forme classiche di creatività e vedete, se, se siete in una di queste, indubbiamente siete nel campo del diritto d'autore. Può essere che magari alcune non ci siano, ad esempio un sito web, no? Creare un sito web è indubbiamente un'attività creativa che rientra sotto il diritto d'autore, però qua non c'è una voce, un numero 11 siti web, ma perché? Perché il sito web è un'opera composta dal contributi di, cioè da, da contributi diversi che sono testuale, grafico, software, a volte anche musicale e video, quindi è un, un'opera multimediale che prende elementi di tutti i vari di queste dieci, no? quindi comunque ci rientra anche se non c'è scritto espressamente sui siti web. Okay? Quello che vi interessa di più forse sono le banche dati, cioè voi come archivisti, lo vedremo nell'ultima slide, un, un archivio di fatto è una banca dati analogica, a parte che un archivio digitale non lo è, cioè nel senso, se create un archivio digitale allora è una banca dati in senso più, più proprio, più, più, più tecnico, ma anche l'archivio storico, quello in cui ci sono i documenti cartacei del comune di Verona del comune di Vicenza, è un, in sostanza una banca dati, analogica, cioè che io vado a interrogare non attraverso un software, ma sfogliando un, un indice, un faldone oppure un cassettino da cui escono no, delle schede in ordine alfabetico e in ordine di data, ad esempio. Questa la saltiamo, questa anche... No, vabbè, questa è la… la, la... voglio vedere quante me ne mancano. No, ok, saltiamo. Ehm, fino adesso abbiamo parlato di diritto d'autore al singolare, ma in realtà diritti d'autore sarebbe più appropriato, cioè al plurale, perché quando l'autore acquisisce diritti, li acquisisce in toto, secondo questo schema che mh, è volutamente un po', come dire, fitto, quindi non voglio andare nel dettaglio, vi faccio vedere però semplicemente la sua gerarchia, la sua eh, struttura, e come vedete il diritto d'autore italiano che è quello figlio del modello francese, che è a sua volta figlio della, del, dei principi della rivoluzione, della rivoluzione francese, dell'illuminismo, vedete che prevede una parte di diritti che è di tipo personale, cioè dei diritti morali d'autore, cioè l'autore ha un legame con la sua opera che è anche di carattere morale reputazionale. E quindi la legge prevede tutta una serie, tre, quattro casi di diritti in cui l'autore può agire in giudizio per tutelare non tanto l'aspetto economico patrimoniale, quello che abbiamo detto della remunerazione del, dell'autore, ma l'aspetto morale e reputazionale. E poi ci sono invece quelli più classici, diritto di diritto allora mh, diritti tipo patrimoniale sono quelli che hanno proprio, proprio quella vocazione che dicevamo prima di eh, garantire una remunerazione economica agli autori il modello angloamericano quindi quello di copyright sostanzialmente prevede solamente questa parte qua quella patrimoniale perché i diritti personali morali d'autore nel mondo angloamericano figlio del copyright della regina Anna d'Inghilterra non, non hanno questa sfumatura ed è mh, comprensibile, no? vi dicevo prima, copyright nasce per regolamentare un settore industriale. Il diritto d'autore nasce per attribuire a delle persone che di lavoro fanno i creativi una serie di diritti, fra cui c'è anche l'aspetto appunto morale e reputazionale che gli inglesi e gli americani non percepiscono. E come vedete adesso, tolto, tolte queste due colonnine qua a destra, che insomma sono un po' dei casi a sé, le due colonne principali sono i diritti esclusivi di utilizzazione economica, che sono quelli dell'autore, in senso proprio, quelli che abbiamo detto che durano 70 anni dalla morte dell'autore, ma poi ci sono i diritti cosiddetti connessi. Connessi a cosa? Connessi a questi, cioè connessi a, a, a, alle opere creative, nel senso che appartengono a dei soggetti che non sono autori. Se leggete qua, io parlo di produttore di fonogrammi, produttore di opere eh, cinematografiche audiovisive, artisti, interpreti, esecutori, cioè tutti i soggetti che di lavoro non fanno davvero i creatori dell'opera perché cioè, se, voi, se voi andate a vedere un film al cinema chi è l'autore del film? bravo cioè, il principale autore è il regista non è l'unico chi è che, che può essere un altro autore del film oltre al regista? Mm, no no il produttore è colui che finanzia l'opera della registrazione ed è esattamente un titolare di diritto connesso. Esatto. I principali autori di un film sono sceneggiatori e anche eventualmente l'autore del soggetto. Cioè, Se la sceneggiatura è tratta da un libro, no? Harry Potter, no? grande classico, la Rowling è coautrice anche dei film anche se lei ha scritto, magari non ha, messo una ma non ha messo bocca sui film, penso di no perché probabilmente è stata coinvolta, però se anche lei non ha messo le mani perché magari in quei casi in cui il film viene tratto da un autore che è morto, da un libro di un autore che è morto, l'autore non mette, eh, è morto, non può mettere bocca su quello che viene fatto nel film, ma è coautore del film e, e in Locandina lo vedete, tratto da, e devono metterlo, cioè non è una un'eleganza, è una questione giuridica, bisogna riconoscere la, la paternità all'autore. Il produttore, come dici tu invece, è colui che finanzia e che coordina la realizzazione del film come prodotto, non come opera. E quindi è titolare di un diritto connesso. Ma quante volte noi siamo andati al cinema e abbiamo detto, vado a vedere, ah sì, il film con Di Caprio. Cioè, identifichiamo il film con il suo interprete principale. No? E quindi, in realtà, Di Caprio non è autore, è interprete cioè è il principale interprete, è quello che ci mette la faccia, è quello che probabilmente è stato pagato di più anche, no? Magari la, la sceneggiatura è una ciofeca totale, il regista non è particolarmente famoso, però c'è Di Caprio, mi piace, vado a vederlo lo stesso, no? E quindi lui giustamente prende la sua parte in questa macchina di, di, di mercato per cui, insomma, chi, chi, chi sposta i soldi poi viene remunerato. Ma non è autore, quindi vedete che oltre ai... Autore in senso proprio, nel concetto di diritto d'autore, poi rientrano anche una serie di soggetti che fanno un'attività parallela, ma che non è strettamente autorale. Quindi io mi devo ricordare anche di questi. Quando carico un film, scusate, un brano musicale su YouTube, e YouTube mi dice, non so se mi è capitato, caricate un video mettete un video con sottofondo musicale, so, Cresima di mio nipote, faccio il video, gli metto sotto un brano musicale di musica classica, quindi, dico, vabbè, musica classica, diritto d'autore è scaduto, no? Metto Giuseppe Verdi, metto Wagner, <ride> insomma, sono morti da più di 70 anni perché me lo bloccano? Eh, perché anche se è Giuseppe Verdi, comunque qualcuno quel, quel brano lì l'avrà suonato, l'avrà cantato e l'avrà inciso, e quindi ci sono anche questi da tenersi, da, da ricordarsi. E quindi arriviamo a questa situazione, cioè voi. Adesso, eh, avendomi sentito parlare per un'ora e mezza, ti dico, ma cacchio, ma allora questo copyright è sempre presente? Sì, esattamente, perché la regola è questa, è un, copyright, è un meccanismo che copre un sacco di, di opere creative un sacco di, e crea un sacco di diritti, salvo poi cadere nel pubblico dominio. Però per fortuna, così vi, vi lascio senza l'angoscia addosso, l'ordinamento giuridico ha già previsto una serie di eccezioni a questa regola generale del copyright, del tutto riservati, di tu, tutti i diritti riservati. Non possiamo vederle tutte, vi ricordo solamente che per gli archivi ci sono una serie di eccezioni. Allora, questa cosa ve l'ho già detta, cioè che l'archivio più o meno rientra, può essere associato ad una banca dati, al concetto di banca dati. E che gli archivi, specialmente se pubblici, godono di una serie di eccezioni al diritto d'autore. no? Quindi siamo qua. Una serie di eccezioni, ecco, l'ultima gamba, non facciamo il tempo a parlarne, sono le licenze Creative Commons, cioè dove il libero utilizzo è stabilito dal titolare dei diritti, cioè l'autore stesso o l'editore che vi dice puoi utilizzare liberamente l'opera, ma ci deve essere la licenza che me lo dice. In tutti gli altri casi devo andare a vedere se è la legge a darmi una eccezione di, di, di libero utilizzo. E per gli archivi ce ne sono un po', non so, le letture in pubblico di opere letterarie, la fotocopia, articolo 68, le opere orfane. La messa a disposizione del pubblico su appositi terminali delle biblioteche e degli archivi, articolo 71 ter, e poi la nuova direttiva ne introduce di nuove, ne abbiamo parlato. Insomma, andate a vedere il video che adesso riusciremo, spero, a editare. Eh, ce ne sono alcune eh, perché, appunto, gli archivi rientrano nella definizione di istituti di tutela del patrimonio culturale, che è il considerando 13 della direttiva, per, li, per i quali, appunto, sono previste nuove eccezioni al diritto d'autore. Qua ci sono i riferimenti social, vi ho detto mi seguite se volete rimanere in contatto con questi temi e grazie, siamo in perfetto orario, sono le 10.08, due minuti per se vogliono fare domande.